Attentato terroristico a Charlie Hebdo a Parigi. Un attacco alla libertà di stampa? Stimati spettatori, benvenuti al nostro commento mediatico. Buonasera. Il 7 gennaio a Parigi, due fogli assassini ben addestrati sono penetrati nei locali della redazione del periodico satirico Charlie Hebdo, uccidendo 12 persone, di cui 8 giornalisti e 2 poliziotti. Il presidente francese François Hollande ha parlato di un atto terroristico e i mass media occidentali parlano in coro di un, cito letteralmente, attacco alla libertà di stampa. Il periodico satirico Charlie Hebdo era noto per la sua libertà nella diffamazione dell'Islam o anche della Chiesa Cattolica. Così, nel 2006, Charlie Hebdo stampò le tanto dibattute vignette satiriche danesi di Maometto e aveva già portato a termine innumerevoli processi con la Chiesa Cattolica. Quindi, nonostante tutta l'indignazione per l'attentato, ci sono state anche critiche nei confronti del periodico stesso. Così il caporedattore Tony Barber scrive nel British Financial Times, parlando dell'irresponsabilità di questo foglio satirico. Questa libertà di stampa, per la quale ora i nostri media si adoperano veementemente, pare che non era al centro dell'interesse in casi con costellazioni diverse. Quando per esempio a gennaio 2013 il giornale di Stoccarda pubblicò una caricatura del primo ministro israeliano Netanyahu enunciando che con la sua politica avvelenerebbe il processo di pace coi palestinesi, grandinarono pesantissime proteste. L'ambasciata israeliana accusò la caricatura come antisemitica, così che in seguito il giornale di Stoccarda abbassò la cresta esprimendo il rammarico per quella stampa. Ma se si tratta dell'Islam, allora i nostri media pare che non siano impostati tanto sensibilmente alle percezioni dei lettori. Charlie Hebdo è stato invitato da ogni angolo a continuare senza farci caso. Senza badare all'attentato terroristico, la settimana seguente è stata pubblicata l'edizione successiva con una stampa di 3 milioni di copie al posto delle solite 60.000. Con un milione sarebbe stato un incremento del 1666%. Osserviamo cose simili, non solo in merito alla libertà di stampa, ma anche per la libertà artistica. Come la mettiamo, per esempio, per la libertà di stampa di Günter Grass, quando osò so criticare la politica del governo israeliano con una poesia? Gli stessi media tedeschi che si fanno tanto garanti della libertà di stampa quando si tratta dell'Islam criticarono aspramente Grass insultandolo, guarda un po', come antisemita. Perché mai si misura con due metri diversi quando per esempio si tratta di altre religioni o altri paesi? Libertà di stampa, libertà artistica, libertà, pare sia un termine improntato molto individualmente a dipendenza di chi sia coinvolto e su chi si dica qualcosa. Nella trasmissione seguente vogliamo esaminare la questione se con l'attentato a Charlie Hebdo si sia veramente trattato di un attentato terroristico di fondamentalisti islamici o se si potrebbe trattare piuttosto ancora una volta di un'operazione sotto falsa bandiera. Con questo vi saluto e passo la parola allo studio di Hannover.